noi siamo per le cose veloci e buone, tanto buone quindi faremo una pasta con una ricetta tipica toscana si chiama acciugata, è una bontà allora, vi dico subito gli ingredienti quelli veri allora la pasta, va bene poi, abbiamo l'aglio il prezzemolo è proprio facoltativo quello che normalmente si trova sono le acciughe sempre, perché si chiama acciugata e delle volte i capperi, e poi, ragazzi l'olio buono d'oliva, extravergine, quindi siamo in Toscana, l'olio deve essere buono allora, prima cosa, l'aglio lo puliamo bene bene, E inutile che vi dico, oh sempre due ingredienti, sono tre ingredienti qui ma devono essere di grandissima qualità, buoni tanto costano poco, sono ingredienti, diciamo poveri, chiamiamolo poveri poi, l'olio, una cosa che dovete fare attenzione è questa non deve rosolare l'aglio, deve leggermente profumarsi con questo olio buttiamo subito la pasta, perché se è una, una, una pasta il cottura della pasta, è pronto tutto quanto vado, piano piano si ammorbidisca e li butteremo dentro una cosa importante, questa ricetta si faceva una volta proprio nel coccio io il coccio non ce l'ho, sull'induzione in sarebbe difficile e uso una pentola d'acciaio qui, quindi il fuoco deve essere bassissimo, perché non si deve rosolare, ecco lo metto a sette, va bene, così quindi, non facciamo assolutamente rosolare l'aglio appena sentiamo il profumo dell'aglio, che comincia dentro casa a sentirsi quello il profumo dell'aglio, vado pure al ritmo di musica mettiamo l'acciughe allora dato che l'olio ex, ma faccio così, bum bum l'olio ex, cameravo boom subito se la mette perché faccio troppo rumore l'olio energici lo scegliamo noi, quello buono io ho queste acciughe fighissime con pochissimo olio Già, guardate che figo, queste sono proprio la padella, 7 centimetri lunghe Guardate, perfette, pronte Così, l'olio ce lo scegliamo noi Vado, abbondanti Metto tutte Guardate così, bello Bello, sentite non fa il rumore del fritto, no? Abbasso un altro pochino La pasta sta qui dentro Io ho usato per me poi fate come volete voi la cucina lo sapete com'è eh? la cucina, la camera è la stessa cosa bisogna fare quello che uno vuole senza limiti e come pare a voi quindi io ho usato uno spaghetto quadrato però potete usare una linguina potete usare uno spaghettone un bugatino fate come volete voi siete liberi? piano piano sto sciogliendo l'alice guardate è così piano piano piano piano La dolcezza io quasi quasi faccio così guardate lo spengo già, basta Così, poi, la cosa figa è quella del capperetto, dice, ammazza, bella saporita Allora, capperetto sotto sale, io ve lo consiglio e poi, l'ho messo in ammollo, in acqua li strizzo, guardate, li strizzo, così allora, la figata di questa salsa è che noi oggi facciamo spaghetto ma, volendo, ci possiamo accompagnare le carni, i bolliti Addirittura in Toscana ci condisco con l'uovo sode buonissimo Come tutte le ricette italiane, dato che noi siamo degli artisti ognuno di noi ci ha messo qualcosa Il cappero in alcuni casi c'è, in altri no Quindi, vi piacciono i capperi? Metteteli, non c'è problema, non vi piacciono? Non li mettete Fate come volete voi Vado così, metto il cappero Capperi belli tritati e adesso aggiungo olio bello, abbondante perfetto, così poi personalmente, alla fine alla fine, io che farei? io ce lo metto un po' di prezzemolo ce lo metto, questo è mio, eh non, me, non è una cosa tipica toscana, non ce la metto nella nell'acciugata però io alla fine un bel tocco di verde ce lo vado a mettere lo tritiamo un po' come piace a voi lo volete piccolo? Prendete un po' volete un po' più grosso prendetelo cioè prendetelo grosso, ridatelo come volete voi non c'è problema l'importante è che non lo fate asciugare il prezzemolo la cosa più brutta è quando si dite il prezzemolo e poi si, si, si lascia asciugare per tutta quella freschezza, quella bontà allora ci acci, asciughiamo assaggiamo la pasta se è pronta mmm è proprio duretta ancora, ancora duretta allora prepariamoci il piatto intanto piatto la scodella come si faceva una volta eccola qui ci siamo è il momento nostro questi ragazzi questo è il momento della, del godimento l'aglio lo lascio dentro poi lo vedremo dopo allora questa salsa potete farla pure una volta che la fate, potete farla anche un po' di più Che poi, lo sapete che fate? La mettete da parte, ci mettete un po' Ci aggiungete un pochino di olio, così a coprire Della pellicola E, e la mettete in frigo E così, quando volete un crostino Quando volete un po' d'appetito C'è un pezzo di carne bollita lo L'ovetto sodo, la potete utilizzare Come fanno i toscani Adesso, non accendo il fuoco Assolutamente A fuoco spento guardate che meraviglia, guardate il colore che sta prendendo guardate che cremetta Strapazzatela, strapazzatela Bella Così è asciutto quanto lamido, vai, così Sentite il rumore? È quello nostro? Manca un, qualco, manca un po' di umidità L'umidità ci vuole Per fare il rumore dell'amore ci vuole, vai Ci siamo Assaggio un attimo Mm -hmm. Mm -hmm. un altro pochetto a casa maggiore si semagna si Se scherza vai così perfetto uno spicchietto d'aglio qua queste alici sono perfette per fare questo lavoro perché senza olio sono perfette vado prezzemolo così appena appena appena appena appena appena, appena e mo adesso, a me a me, già mi sono preparato il vino, eh? bicchiere mio ti, vi giuro c'ho un'acqualina è allucinante una fama, ah, prezzemolo Così, pronto? Allora, ma quanto siamo forti noi italiani? Con due ingredienti facciamo dei piatti da sturbo. l'importante è che i due ingredienti siano sempre buoni. Vi voglio bene, vi le ricette economiche, stagionali e tanto, tanto buone. Voglio bene, un bacio! mmm Che bontà! Mm. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo! Quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più!